Grazie Presidente, vede consigliere De Primo, lei mi cade sul canale dei pescatori, perché qui un debito fuori bilancio è passato in quest'Aula, non c'eravamo noi, è quello che riguarda una draga, una draga che forse voi conoscerete bene, acquistata all'epoca eh, da un partito molto vicino a lei, mi sembra che era proprio il vostro partito che amministrava il decimo municipio per 800 mila, un milione di euro, All'epoca c'era la consigliera Picca in consiglio e un consigliere oggi eletto con voi che si chiama Marchesi che era responsabile e delegato alla sicurezza. Fatto sta che voi avete comprato questa draga ma improvvisamente... E vi siete accorti che non c'era il mezzo per metterla in acqua l'avete messa in acqua e vi siete accorti che non c'era chi la pilotava perché il Comune di Roma non aveva persone specializzate la draga, la draga oggi è lì ferma al canale dei pescatori arrugginita da sette anni e non è stata mai usata e andrà probabilmente buttata ecco co come avete amministrato voi il problema del canale dei pescatori allora lei, lei o fa finta di non ricordare oppure ricorda benissimo e oggi viene qui a fare lezioni a noi sui debiti fuori bilancio e usando oltretutto anche bufole giornalistiche perché dovrebbe documentarsi bene sui soldi, insomma, urgenza che il suo partito e il Partito Democratico hanno speso per quel canale. Novanta euro a botta di somme urgenze, per cui lei, prima di dire a noi come si amministra, faccia una cronostoria dei danni che avete fatto voi in quel territorio. Grazie.